Ed è da un po' che ci troviamo il Covid in Italia, vero? Io ogni tanto osservo quello che pubblicate e che raccontate su internet. Non tutto, perché altrimenti mi ci vorrebbero 240 ore in una giornata, ma abbastanza per essermi accorto di un fenomeno di cui adesso vi voglio parlare. Ci troviamo in una situazione dove il comportamento del singolo può condizionare il collettivo, sia per quanto riguarda l'aspetto di salute, sia per quanto riguarda l'aspetto politico, ma anche quello emotivo. Avere un comportamento che allo stesso tempo rispetta tutti questi tre punti sembra una cosa alquanto difficile, ammesso che sia possibile. D'altro canto, mi trovo a osservare spesso dei comportamenti poco costruttivi in merito a questo argomento, sia da parte di chi è più preoccupato per l'aspetto della salute, sia da parte di chi è più preoccupato dall'aspetto politico o emotivo. Se ci dividiamo, se si crea un ostacolo con l'interlocutore, non andiamo lontano. Quindi prima della nostra idea, quando parliamo con qualcuno, direi che è opportuno soffermarci su chi è quel qualcuno e su cosa questa persona è pronta ad ascoltare e su quali possono essere i toni che è giusto usare con questa persona. Su internet i nostri possibili interlocutori sono migliaia di persone. Ma fra queste migliaia di persone, noi, a chi vogliamo arrivare? A chi la pensa diversamente da noi, così da creare un confronto, magari anche costruttivo, o quantomeno un punto di incontro che ci faccia essere meno nemici? O a chi la pensa più o meno come noi? Così da sentirci grandi, da sentirci affermati da queste persone, gonfiare ancora di più il nostro ego, ma allo stesso tempo chiuderci, isolarci dagli altri, perdere possibilità di confronto e di crescita. A chi vogliamo arrivare quando mandiamo i messaggi? Dove pensiamo di arrivare alimentando rivalità e odio? Vorrei ricordare, specialmente alle persone preoccupate per la questione politica, due proverbi che secondo me esprimono questi concetti decisamente meglio che le mie parole. Il primo è divide e timpera, risale all'antica Roma, tradotto in italiano vuol dire dividi e comanda. È una tecnica che utilizzavano gli antichi politici, e forse non solo quegli antichi, per controllare il popolo. E a me viene da pensare che se ci iniziamo a scontrare fra di noi in rete, siamo più manovrabili. La seconda è l'unione fa la forza che è l'esatto opposto della prima. Un'unione che sia di persone che si considerano fra di loro o che sia di idee che si arricchiscono fra di loro può rafforzare, può potenziare quello che siamo in grado di fare. E secondo me in questo periodo questi due proverbi possono avere un grande valore. Un messaggio di valore trasmesso in un modo non compatibile con il nostro interlocutore perde il suo valore. Di questo ho avuto un tempo un po' più lungo della quarantena per accorgermene e se avete voglia di stare ancora un po' con me in questo video ve lo racconto. Più di dieci anni fa ho smesso di consumare la carne e in seguito ho smesso anche di consumare gli altri prodotti di allevamento perché credevo che fosse una cosa brutta sia per l'ambiente che per la mia salute che per gli animali stessi. Questo messaggio qua può essere un messaggio molto forte, molto di valore. Ma come mi sono posto io nei confronti degli altri? All'inizio non proprio bene, perché ero così fortemente convinto di questa cosa che mi scontravo che questa idea era una cosa fortissima in me. E vedo che questo comportamento c'è in molte altre persone che hanno fatto questa scelta. Tante volte non uso neanche il termine vegano perché ci sono tanti vegani che sono talmente schierati da creare attrito, ostruzione, scontro e allora per me utilizzare questo termine è un richiamo alle persone a scontrarsi. Mi spiace che sia così, ma è quello di cui mi sono accorto. Così sono arrivato all'idea che prima di formulare un messaggio Sarebbe buona cosa se ragionassi un attimo su come questo messaggio potrebbe essere colto da una persona che ha un punto di partenza un po' diverso dal mio, altrimenti rischio di parlare da solo o di raccontarmela con chi già la pensa come me. Ma a cosa serve tutto questo?